Bimbe, si parte, vero? Sì. Si torna a casa. Dove sei Ani? Dove sei amore? Oggi si torna a casa, sono le 5 del mattino, guardate come buio. Sì amore, sono le 5 del mattino. Alle 8.55 abbiamo il volo e tra un po' ci viene a prendere il taxi per portarci in aeroporto. Vacanza prima, anzi seconda vacanza finita e tra una ventina di giorni si torna. Eh? Adesso andiamo a prendere il taxi e ci vediamo in aeroporto. Ciao! Ciao. Bravi, come siete bellini! Sembra di essere in montagna. Sento anche l'odore della montagna. Adesso aspettiamo che arriva il pullman. Eh? Pullman? Tutti bravi, Io bravi. Sento un bravo. Bravo. Sì, Mamma. sì, sento profumo Mamma. di aria di montagna. Ma che pullman, il taxi! Il taxi, vabbè, un pullman. Il taxi pullman. Taxi, pullman, poi andiamo in aeroporto. Facciamo check-in e colazione, ok? Taxi piccolissimi. E tra qualche ora siamo a casa. <ride> se siamo a casa, io Lele. Mamma, io pensavo che il taxi era piccolissimo. Ci sono taxi piccoli, eh, ci sono taxi più grandi, che sono una specie di pulmini che portano tante persone. Vedi piccoli. Esatto. Siete stanchi? Avete sonno? No. Sì. No. No? Dove sonno, amore? Dove scappi? Cosa c'è? Wow. In, in alto le faccio accendere Dove siamo? Sul pullman? Eh sì. In alto le faccio eh? accendere Guardate che belle luci Bimbi buon viaggio, buon inizio Di ciao. partenza Ciao, ciao Ciao, ciao sì. Lele eh amore? ti sono ripresa stai mangiando? ti sei ripresa? io mi stavo addormentando eh, ah è tipo, mamma, ripresa? ripresa ah, è vero io mi sono andata a ricaricare ti sei ricaricato? buono il toast? caldo? e tu invece? vuoi no, il io... toast? vuoi il toast? veramente? vuoi che te lo prendo? sì, che ma lo, lo mangi? Sì. e lo compro? va bene vado? two hours later. Bimbe? ci siamo. E tu mi siamo, amore? Sei contenta? Ah, ci sei tu davanti al finestrino oggi? Però l'hai chiuso, ti dà fastidio? Guardate, siamo sull'ala. Siamo sull'ala, sì, esatto. Siamo proprio sull'ala. Ehi, hey, ci sei? Non sei felice di essere sull'ala? no, oggi. Sei stanca? lo svegliate presto dimmi amore cosa c'è no noi siamo già su questi sono i pericoli che possono accadere e lui ti spiega come intervenire per salvarti adesso arrivati io con mia mamma quando eravamo arrivando che c'era quella lì che ti spiegava che te ti lo spiega dici? anche adesso sempre andata e ritorno anche perché come puoi notare l'aereo non è lo stesso anche questi sono diversi guarda, mamma dice guarda, dice che se dovesse accadere che prende fuoco c'è uno scivolo di emergenza che si fa scendere la finestra c'è la porta eh sì Comunque stiamo ragazzi, ho trovato il telefono ah è il nostro l'avevamo dimenticato all'andata che fortuna, l'hai trovato? ma che fortuna Volo 2902 con destinazione Milano Mappensa. Tempo di volo circa un'ora e 10 minuti, tempo di destinazione buona, aumento temperatura di 26 gradi. Siamo quasi pronti per la patenza, le più assetto di volo di costante visione di sicurezza e prego di prestare la massima attenzione. Grazie mille per la vostra attenzione, vi chiamo il volo con esigenza. Ladies and gentlemen, good morning for the flight English, of the, of the, flight. Of the flight in of the for is it flight, of with, of Estonia, flight with destination Bravissima, Vale, grandissima Anastasia, Anastasia, ascoltami bene. Se non vuoi la luce, vieni in mezzo, vicino a me, come all'andata, altrimenti. Ma il finestrino si apre perché bisogna guardare fuori, eh? Ani, vieni qua vicino a me, che poi magari In ti stappano le orecchie e hai bisogno di me. Ok, brava la scheda di sicurezza si situata nella tasca del soffitto. Il a voi, contiene informazioni importanti riguardanti le uscite di me. Bimbi hanno i motori, si sente? <reparata> da poco si parte, tu ciuccio il ciuccio, <reparata> ok? Mamma mia, si la vuoi? L'aereo sta facendo il giro per decollare. cosa mi tocchi tu, i tuoi capelli? Ti piacciono così tanto? Eh? Siete pronti al decollo? Che io amo come anche l'atterraggio. Vanessa sei sull'ala, io non riesco a vederla perché c'è la luce, ma siamo sull'ala. Incredibile. Sì. Sei proprio sull'ala. Dopo fai un be una bella ripresa quando sei sulle nuvole, ok? Anastasia. Sì. Sì, sì, sì, sì che problemi hai con i miei capelli <ride> che problemi hai cos'è che allora sono, di... sono diventati ricci non me li devi fare tornare lisci capisci li devi lasciare stare perché se tu me li stacchi <ride> ricci, ah, ma non va bene dai fai la da brava anche poi stefania mi sgrida che dice che in una settimana ho fatto diventare i capelli lisci dai via, guarda te lo concedo solo per il decollo così ti distrai eh? poi basta, sta decollando emozione a mille, adrenalina pura che figata io amo queste cose che è mio, è la custodia ragazzi, stiamo sollevando guarda. purtroppo non riesco a farvi vedere sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. si alza no io non so voi ma per me questo momento è di un adrenalinoso paura piena di adrenalina che meraviglia come ti senti Ani? Sì. Bene? Sì Grazie per i miei capelli rovinati per un volo sì. Sì. Sì. Sì. tutto bene Vane? Le orecchie? Sì, la scelta, la scelta, la scelta. Sì, ragazzi? è bellissima sono addormentate si stanno addormentando si riposano un po perché siamo stanchi tu vuoi metterla qui come cuscino amore vai proviamo Voglio? vediamo brava copertina maglioncino Anastasia è completamente crollata. Il mio amore qui invece mangia uno snack. Cos'hai preso? Pretzel? Eh? Sì, sì. E intanto si guarda il filmato che ha fatto. Il eh? È tuo? È tuo filmato? E anch'io un buon caffè, se no mi addormetto anch'io. Ragazzi, anche Vanessa dorme, solo che siamo in fase di atterraggio e quindi tra poco si dovranno svegliare a few moments later. Vane, come va? Bene? Carina amore. Bimbe, viaggio finito. Adesso il secondo viaggio ed ultimo. In macchina verso casa. Siamo in macchina verso casa, ma che felicità! Ma che felicità! Fino a qualche ora fa eravamo al mare in Sardegna e oggi siamo in Piemonte, quasi, ancora no. Vabbè, ma noi tra pochi giorni ripartiamo, vero? Anzi, sapete cosa vi dico? Che stasera facciamo i biglietti della nave per la prossima partenza. Siete d'accordo? Sì. Siete contente? Anche perché che cosa abbiamo lasciato in sospeso ieri sera? Chi abbiamo visto ieri sera per la prima volta in sette giorni? i gatti e quindi appena torniamo gli diamo da mangiare e speriamo che vengano da noi così per un mesetto stiamo con loro va bene sì. ciao belle ci vediamo dopo a casa facciamo una bella doccia e poi a pranzo dalla nonna Elisa ciao. ciao ciao siamo tornati a casa e guardate che c'è la nostra piccolina che è stata curata dalla nonna ciao amore siamo tornate ciao amorina mia adesso andiamo a farci Sì, un bacione alla mamma, adesso te lo do un bel bacione adesso Vane, andiamo a farci una bella doccia se ti vuoi riposare un pochino ti riposi che poi andiamo a pranzo, ok? e la sveglia? no l'hai svegliata tu la tua bimba? No. ehi là, ti sei lavata? Sì, sì. bravissima amore mio sto giocando a, a cosa stai giocando? a ma cosa stai giocando? la paglia di pop it oh che bello sì. hai fame amore? È sì. eh, un pochino, siamo svegli dalle quattro e mezza di stamattina. Adesso andiamo a mangiare dalla nonna, mangi tutto, vero? Sì, però dammi la Nutella con cucchiaino. No, la Nutella con cucchiaino non te la do perché è ora nutella. di pranzo. Ma non te la do. Eh? Non è Nutella. Amore, ma è ora di pranzo. Ascoltami, sei contenta no. di essere a casa? No. No? Nemmeno io. E sei pronta anche tu? Sì. Per andare a pranzo? Sì. Poi ce lo facciamo un riposino, che siamo devastate. Uh -huh. Eh? Sei tanto stanca? Uh. Adesso andiamo a mangiare, va bene? Sì. Andiamo a fare la... Eh, ma che signorina, ti sei cambiata? Fame? Io. Ch Io? Anch'io. Tu no? Ani, non hai fame. Non so ma che rossetto hai? In tinta con il seggiolino. Ma sai che me ne sono accorta adesso. Ma non l'hai trovato quel rossetto di quel colore? La nonna? mamma mia che sciccosa che sei mi ha comprato un'altra ah sì va bene andiamo a mangiare adesso il rossetto viene via mentre mangi ah te lo sei portata dietro? no vabbè io non ci credo che <ride> che nonna Elisa finalmente ciao. quanto tempo ciao ragazzi Contenta, è tornata la mia nipotina dalle eh, vacanze. Sì. Adesso mangiamo e, e abbiamo tanta fame e la prossima volta potresti venire con noi in sicuramente vacanza. in aereo Ecco mamma eh, potremmo in aereo, farlo in aereo. potremmo partire qualche giorno in aereo noi e papà eh, rimane qua eh, eh sì sì sì eh, perché eh, non come... posso eh, eh, essere là. Va legata. a fare il bagno in piscina eh, va, bene, <ride> va bene adesso mangiamo allora no, Amore dai aspetti. ciao ragazzi Ciao Ho eh. finito ma cosa hai costruito qua che bello un recinto con dentro, ma è bellissimo! L'acqua! Come stai prima? Bravi, l'hai messa tu lì dentro? Ah, si apre quel vivero? Ah si? Sì. Ma cosa mi era la bomboniera? Sai che era una bomboniera, forse anche la tua, non e mi ricordo. Esplode? Esplode. Esplode. Sei contro luce, amore, sei tutta scura. L Hai mangiato? No. Cosa no? Mangiato tutto. Hai mangiato tutta la pasta e un ghiacciolo alla menta Guarda che la carne della nonna era buonissima e stasera la mangi Pantacarà. che me l'ha data? Eh, La nonna è arrivata, devi dirgli qualcosa? Sì, giochiamo giochiamo a nascondino, a nascondino Anastasia, dai. guardami eh. Ani, a nascondino due minuti perché io ho sonno, sono stanca e voglio P andare a dormire. dormire. Ok? E ah. Vanessa? Non lo soffri, non lo soffri. <ride> Vane, vuoi giocare a nascondino? Un minuto e sì. poi andiamo a casa? 40 minuti. E ti no. addormenti? Prima di me. Dai che andiamo a casa a guardarci un film al fresco. Ok. okay. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, <tose> pinto. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Aiuto, va bene. La nonna si è liberata! Anastasia si è svolatilizzata Tornata in Sardegna Ce lo so dov'è Io non lo so, sto seguendo te Non c'è? Eh Dov è? Ma dov'è? Non c'è? Oh ma non c'è Anastasia? Dov'è Anastasia? Mi sto... Ani! Ani! Dove sei? Ma guarda! No. Mi sono spaventata! Non dovrei andare più! Ma dai, ma c'è, cioè, ero preoccupatissima! Babà, non la trovavo, come fai vedere l'ansia! Ho capito, non c'era? Ho guardato giù dal balcone. Complimenti! Ah. Che nascondiglio astuto! Andiamo a nanna? No. Dai, sono no. Dai, amore. Ho sonno. Un amor. Un Mi Sono spaventata e eh. ho guardato anche giù dal balcone, ti giuro. Non capivo dove potevi essere. Perché non ho pensato che sapevi che dietro quella sedia c'era un buco. Brava, Anastasia. Siamo tornati a casa, guardiamoci un bel film al fresco. Finalmente. Scusa Ani Ma, ma è? Oh Anastasia oggi veramente mi hai fatto prendere un colpo dove sei nascosta ah, Che tremenda eh? Ani Va bene guardiamoci il film io e te Allora siamo tornati a casa Finalmente Questa giornata lunghissima Te l'ho Dov'è? Te Ma Allora la smetti di nasconderti dalla nonna mi hai fatto spaventare Ma guarda ero proprio spaventata. Ho guardato anche giù Anch dal balcone ero, Ho guardato giù dal balcone Perché la casa della nonna non è grandissima Una volta eh, guardati quei punti dove uno si può nascondere Pensavo ti fossi lanciata giù Comunque ragazze Ascoltatemi bene Siamo sveglie dalle quattro e mezza del mattino Finalmente siamo tornate a casa Abbiamo pranzato dalla nonna No non bevo il latte Perché abbiamo appena finito di mangiare Però, però il video finisce qua, perché io adesso ho bisogno di riposare, ok? Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video e anche bevete il beverage. Ciao! Mm. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!